del corso mi è piaciuta soprattutto la semplicità della tecnica e soprattutto mi è piaciuto anche l'esposizione della relatrice lo consiglierei proprio per questo per la semplicità e soprattutto diciamo per il focus del seminario che era incominciare a prendersi la responsabilità perché è finito il tempo di dare sempre la colpa agli altri e ho capito profondamente sempre di più che se c'è qualcosa che non va nella mia vita l'unica responsabilità ce l'ho io e non le persone che sono accanto a me anche se a volte può sembrare così. Mi porto a casa l'aver lavorato interiormente su un tema a me molto caro come quello della relazione su cui è una vita che ci lavoro e penso di aver appreso ancora di più Sempre di più perché si va. L Ho lasciato andare il giudizio verso me stesso perché so che profondamente sono perfetto come tutte le altre persone intorno e che spesso i condizionamenti in cui siamo vissuti, i condizionamenti che ci hanno, trasmesso, eh, ci hanno trasmesso la società in cui viviamo, è eh, errore e crea sempre errore e spesso ci troviamo ad avere dei problemi che non sono nemmeno nostri e quindi lasciare andare il giudizio di noi stessi, permetterci di sbagliare per poter capire. Sì, io dico un grazie a Patrizia e mi è piaciuta la sua spontaneità e soprattutto si è messa in gioco, è stata simpatica, non ha avuto paura di far vedere anche i lavori che ha fatto lei nella sua vita, quindi è stato un passaggio, è stata un'amica che con umiltà ti porta da A a B e sono sicuro che tutti i suoi allievi possono avere dei grandi vantaggi a seguirla e la consiglierò anch'io